Ti piace? Bella! Che cos'è? Identica alla stanza del collegio dove ero io. Avevo sette anni. È in quella stanza che ho inventato memoria e confianza. Memoria e confianza? Significa memoria e fiducia. Allora, funziona così. Ci si dà un appuntamento ad un orario preciso. Mm. Dunque, memoria. Poi, uno si butta dall'interno dalla finestra senza guardare. E l'altro lo aspetta sotto con dei materassi. Fiducia! Con mia cuginetta Florita l'abbiamo fatto cento volte. Ho capito, ma se uno si scorda l'orario? Te l'ho detto prima, memoria. E se sotto non c'è nessuno? C'era sempre qualcuno, fiducia. E te quante volte ti sei buttata? Tantissime volte, ci si dava appuntamento anche dopo 6-7 ore. E la tua cucina? Anche lei si è buttata tantissime volte. E non è mai successo niente? Mai. Facciamolo io e te, dai, forza. Domani alle quattro mi butto io domani lavoro domani lavori e allora battiamo anche la cucinetta florida venerdì venerdì per il mio compleanno fra tre giorni ok alle otto di mattina quando sono nato io l'otto alle otto e memoria e fiducia sei sicuro è un impegno ricordati non è un gioco ho capito ho capito un impegno memoria e fiducia l'otto alle otto alle otto memoria e fiducia Sorella, che c'è oggi di buono da mangiare? Benedetto! Benedetto! Benedetto, ma chi hai fatto? Scusate! Cosa hai fatto? Ma ti sei fatto male? È un picchio una bella martellata, sì. Ma non era questa la finestra, intendevo l'altra, dalla parte opposta. Ah, dalla parte opposta. Ho sbagliato la finestra, ho sbagliato la finestra, e allora cara Luna, memoria e fiducia, bisogna farlo in una stanza dove c'è una finestra e basta.